Spendi con amore una nuova iniziativa per la città di Salerno? In cosa consiste? Un'iniziativa molto semplice, cerchiamo di dare un piccolo segnale, non di risolvere le questioni del commercio salernitano, ma di dare un piccolissimo segnale facendo capire che stiamo tornando in città, ci stiamo riorganizzando e speriamo di poter tornare a occupare quel ruolo di tutela sindacale del commercio cittadino e della provincia di Salerno. Cosa può fare la Confocommercio per uh, il commercio appunto in città, visto che ancora oggi si parla di crisi e sono tante le, le attività storiche che chiudono i battenti? No, purtroppo è, è proprio come dice lei all'ordine del giorno, titoli del, di giornali che... Eh, ci porta una notizia di attività veramente storiche che una dopo l'altra stanno, stanno chiudendo. Il ruolo dei corpi intermedi è fondamentale nel cercare di far dialogare le, le imprese del territorio con le istituzioni. Proprio quello che cerchiamo di fare, cerchiamo appunto di essere un tramite per portare le istanze dei commercianti e del, della piccola impresa con le istituzioni comunali, provinciali e regionali. Ad oggi il dato è ancora negativo oppure c'è uno spiraglio di salvezza per le, per le imprese, per il commercio? Ma purtroppo ci sono delle, delle peculiarità del, del settore che eh, portano delle problematiche enormi, penso ai fitti, penso al costo del lavoro e dobbiamo logicamente andare a valutare queste situazioni, dobbiamo cercare di fare un'opera molto forte di, di tutela, altrimenti purtroppo il saldo continuerà ad essere negativo. Ah bellissima questa iniziativa, devo dire devo fare un plauso alla Confu finalmente un'iniziativa che va in un periodo febbraio, quindi dopo Lucida Artista, a stimolare quello che è il commercio cittadino, poi bello il titolo spendi con amore, una cosa bella ci sarà a Piazza Portanova la panchina dell'amore le luminarie a terra che rappresenteranno questa parola bella, forse tra le più antiche del mondo, come la parola mamma amore, che poi è la stessa cosa, i commercianti faranno dei buoni sconti anche per una buona eh, associazione, quindi si fa beneficenza, è sempre una cosa bella, in ogni angolo ci saranno musiche con colonne sonore. insomma un febbraio all'insegna del San Valentino, del commercio cittadino e tutto il centro storico ne potrà beneficiare, a noi ci piacciono queste cose qua, noi rispondiamo con amore a chi fa la guerra.